Un'intersuola relativamente dura rispetto ad altre, ma, ma poi messa al piede è super comoda e senti subito che è una scarpa che vuole, vuole andare forte. Cosa rende una scarpa magica? Chiederete voi, di certo non il nome dell'azienda che la produce e nemmeno il marchio che questa azienda rappresenta. Ho aspettato quasi mezzo secolo per completare questa recensione della scarpa che ho ricevuto eh, intorno al mese di giugno Perché Magic becomes Heart When I, It Has Nothing To Hide E questa scarpa di ASICS, le eh, Magic Speed, sono davvero fatate Ma per capirlo, come al solito, veniamo alle specifiche Stiamo parlando di una scarpa a 2 230 grammi nella versione US 9 maschile eh, Drop 5, 29 mm nel tallone e 24 mm nell'avampiede ci sono in effetti 5 caratteristiche che rendono questa scarpa davvero speciale. In primo luogo la struttura convessa chiamata da ASICS uh, Guide Soul, struttura che è stata introdotta nel 2019 e che permette ai amatori di correre in maniera ancora più efficiente e a quelli un po' meno efficienti uh, di migliorare la propria biomeccanica di corsa. Inoltre la schiuma Flight Foam Blast, sì quella delle Nova Blast, di cui uh, la seconda versione ho avuto la fortuna di testare, durante l'evento ASICS MOVE Milano eh, che c'è stato nel weekend scorso e evento che mi ha permesso di conoscere incontrare tantissime persone e di amare ancora di più il marchio ASICS. Questa è comunque una schiuma molto reattiva, lascio però la parola al prodepodista che, eh, compito suo, eh, quello di raccontarvi il comportamento in corsa di questa schiuma. In terzo luogo non bisogna trascurare la suola ARA, una suola davvero molto durevole che permette di mediare il comportamento della schiuma e in effetti anche di durare a lungo e di correre, lo vedete qui eh, dalla mia scarpa, non soltanto in pista ma anche e soprattutto eh, su strade normali e eh, pure nei terreni non necessariamente asfaltati. Sappiate comunque che la corsa è davvero molto stabile grazie anche al fatto che è stata introdotta una piastra in carbonio in maniera simmetrica sola solamente nella parte anteriore piastra che consente una maggiore propulsione in avanti e al tempo stesso una stabilità unica e rara per una scarpa di questo tipo. Infine la tomaia è molto sottile e pur essendo davvero ben strutturata nella parte posteriore del tallone, cosa che consente un bloccaggio del piede perfetto e eh, ovviamente di correre velocemente senza dover necessariamente aver paura che la scarpa eh, si eh, slacci durante la corsa. Per alcuni, soprattutto i triatleti, sono stato contattato, c'è una parte piuttosto rigida nella conchiglia cosa che potrebbe crearvi eventuali abrasioni ma io non le ho rilevate ad ogni modo sappiate che questo è un feedback che mi è stato dato da diversi podisti e qui comunque torniamo alla citazione iniziale la magia diventa arte quando non c'è nulla da nascondere e questa ASICS metaspeed secondo me secondo noi è una delle migliori scarpe se non addirittura la migliore per correre gli allenamenti scarpa che ha ah, tra l'altro pure un ottimo rapporto qualità-prezzo, vi metto qua sotto qualche link nel caso in cui volesse acquistarla. Tra l'altro mi è stato detto che sarebbe davvero magico se potessi nel futuro testare pure le Metaspeed, scarpe che sono state fatte in due versioni Edge e Sky, scarpe che consentono ai amatori Cadence o Stride di correre in maniera efficiente e scarpe customizzate sul vostro modo di correre ma questa è tutta un'altra storia, in effetti sarebbe davvero magico se vi iscriveste al canale perché nei prossime settimane faremo ulteriori recensioni di scarpe e tecnologie stiamo cercando di raggiungere 10.000 iscritti ad ogni modo lascio la parola al Depodista che ci racconta in dettaglio tutte le caratteristiche di questa scarpa voi nel frattempo stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima io vado a bermi un coffee Ciao Andrea, spero che tu non stia facendo delle ripetute sui 400 comunque oggi la dobbiamo recensire, è passato veramente tantissimo tempo le Magic, magic Speed di, di Asics, cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, intanto, riguardo alle ripetute sui 400, dico sempre di non farle mai, la gente mi viene a chiedere ma posso farle ripetute sui 400? È un disastro, completamente. Allora, Magic Speed le abbiamo provate, forse così, era, a giugno o maggio, non mi ricordo, è passato davvero un casino di tempo. È una scarpa super figa perché è davvero bellissima, colori bellissimi. Mi ricordo che mi aveva fregato con la Meta Speed perché quando l'abbiamo provata era una scarpa super reattiva e super veloce e ho detto che okay, questa qua è la scarpa, la scarpa da gara di, di ASICS, invece no, era la, la scarpa diciamo da, da medio. Tra l'altro sappiamo che in alcuni momenti sei molto distratto, quindi ti lancio l'altra scarpa per, per fare in modo che tu sia un po' più concentrato. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Allora queste qua sono le scarpe adatte a chi amava le Zoom Fly 3 e adesso lo so più con cosa sostituirle intanto quindi cioè loro proprio diretti a comprarsele, me le ricordano tantissimo ma sono un pochino più comode sono scarpe, comunque, per atleti relativamente leggeri e relativamente veloci. Danno il meglio di sé sotto i 4 al chilometro, ma secondo me già a 4,30 per dire se qualcuno vuole fare dei medi o delle ripetute a quei ritmi lì, secondo me già incominciano ad essere delle buone scarpe. E per quali distanze le utilizzeresti? Allora, diciamo che le utilizzerei anche fino alla maratona se non mi, non, mi, non mi compro, non mi voglio comprare le scarpe top di gamma quindi la, la Metaspeed o che ne so, le, le Next o altre scarpe di altri marchi Guarda davvero mi hanno lasciato super, super impressive si può dire per, per la comodità della scarpa perché comunque ha un'intersuola un relativamente dura rispetto ad altre ma, ma poi messa al piede è super comoda e senti subito che è una scarpa che vuole, vuole andare forte. Sono state molto particolari, di primo acchito mi sono piaciute tanto. Ahimè, te le sei prese del tuo numero. Non è vero, in realtà sono, delle, sono del tuo numero, ma dal tuo punto di vista cosa ne allora pensi? Ma le date, mannaggia, potrei tenermele io queste. Ma tu con tutte le scarpe che hai? Comunque. È... Andrea cosa ne pensi della, della tomaia di questa scarpa? Guarda, ti dico, tomaia comodissima, non vedo dei de grossi difetti, anzi, non ne, non ne vedo proprio. Uh, sembra un misto tra un Flyknit e una tomaia classica, poi è molto tamarra, quindi è, è molto leggera, non so come dirti. È leggera, avvolge bene il piede, non, davvero non riesco a trovare dei de difetti. Invece per, per quello che riguarda l'intersuola e soprattutto la velocità di questa scarpa cosa ne dici? Guarda, sono, sono molto veloci, ti ripeto, non essendo il top di gamma inteso come, come scarpa da gara la Elite, eh, quindi il gradino sotto secondo me sono delle super scarpe, se non lo dicessi in giro eh, tanti le utilizzerebbero per far le gare. Questa intersuola te l'ho detto è interessante perché è comoda, reattiva e morbida ma sembra comunque, tra virgolette, dura, perché quando la metti al piede la senti che, che ti, fa, ti fa sentire il terreno, non so come spiegarti, è davvero da provare. E in effetti è una, forse l'unica che mi dà quella sensazione lì, quindi di, di comodità, ma comunque quella, tra virgolette, scomodità che ti, dà, che ti fa sentire il terreno per terra, che è quella che si andava a ricercare con le scarpe basse prima. Quindi è davvero una scarpa particolare. Per quello che mi ricorda Zoom Fly 3, che, o la Fly 2, che sono delle scarpe che erano un po' dure, ma comunque che erano poi comode nel, nel proseguo dell'allenamento. Invece, a livello di battistrada, l'abbiamo usata in diverse condizioni. Io anche a Livigno, non so se te ne sei accorto. Non mi ricordo, ma guarda, la, la, la, il battistrada mi sembra. No, no, perché Andrea avevo fatto anche un reel. Non eh, so ma se... sai come si li guarda i reel, magari ti metto anche il mi piace, però non è che me li ricordo proprio così mi li segni la notte. Battistrada normalissimo diciamo che fa, fa il suo dovere e quindi diciamo che non ha pecche dal tuo punto di vista Andrea quali sono i principali pregi e difetti se ne hai riscontrati di questa scarpa? per essere una scarpa che, che posso utilizzare in gara ma che è pensata per gli allenamenti veloci eh, direi che è super davvero mi aveva lasciato impressionato all'inizio ripeto le avevo sconfuse con, con la scarpa la Meta speed che era la scarpa top di gamma ti dico, Tomaia mi piace tanto, la linguetta eh, è di quelle che a me piacevano, a qualcuno è andato un po' di fastidio per dire sulla Pegasus 37, per il resto davvero morbida e anche l'intersuola mi è piaciuta tanto perché non è scomoda come quella, a me quella di Adidas non mi era piaciuta perché era troppo dura, questa invece è un gradino sotto che me la rende comunque comoda ma molto reattiva e solidale col terreno. Davvero una, una roba un po' particolare che bisognerebbe provare per capire cosa intendo. Tra l'altro ha la stessa intersuola delle, delle Nova Blast e delle Nova Blast 2. La domanda finale che ti, fa, ti pongo quando testeremo queste Nova Blast 2. Ho fatto un, una prima impressione con Yuri Alivigno, cosa ne dici? Ti dico che sarà anche la stessa intersuola, ma mi sembra un pochino più, più dura. Non so come dirti, uh, a meno che io non, le nuova Blast 2 non le ho ancora prese in mano, però mi sembrano un attimino più dura, non so dirti. Mm. Poi, poi al piede, ti ripeto, stracomode, però in effetti se devo pensare alla nuova Blast 1 era molto più morbida l'intersuola rispetto a questa. Ma Ottima osservazione che condivido, quindi nei prossimi giorni, eh, se arriveranno sufficienti coffee, testeremo anche le nuova Blast 2 grazie Andrea ci vediamo alla prossima stay strong ciao alla prossima